Scomparsa 2, novità e anticipazioni sulla seconda stagione. Scomparsa 2, la seconda stagione ci sarà?. Dopo il grande successo di Scomparsa, i telespettatori già si chiedono se ci sarà o meno una seconda stagione. La serie televisiva con Vanessa Incontrada ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori per sei puntate. Un giallo che ha appassionato il pubblico e che potrebbe avere un seguito, cosa potrebbe succedere a San Benedetto del Tronto? Cosa potrebbe succedere nelle vite dei protagonisti? A deludere un po' le aspettative le parole di Tini Andreatta, direttrice di Rai Fiction, che ha annunciato che la serie non si sarebbe conclusa con un finale aperto. Non dovrebbe, quindi, esserci una seconda stagione per la serie scomparsa, anche se lo share è stato molto alto per tutti gli episodi, nonostante la concorrenza del grande fratello Vip durante le prime puntate. Comparsa 2, Vanessa Incontrada in Non dirlo al mio capo 2. La Rai cambierà idea o si lancerà in progetti nuovi? Una cosa è certa, sicuramente rivedremo i protagonisti della serie televisiva in altre fiction. Vanessa Incontrada sarà sicuramente in Non dirlo al mio capo 2, insieme all'uomo delle fiction Lino Guanciale. Giuseppe Zeno molto probabilmente farà parte del cast di Il Paradiso delle Signore 3. La terza stagione della serie tv ambientata negli anni 50 non è ancora stata confermata, ma in molti hanno chiesto a gran voce un seguito, tanto da lanciare una petizione online, Vogliamo il Paradiso delle Signore 3 con Pietro Mori Vivo che ha già raccolto 6716 firme. Scomparsa 2, le novità. Al momento, quindi, non sappiamo se ci sarà o meno scomparsa 2, ma sembrerebbe che le possibilità di una seconda stagione siano davvero poche. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai vertici della tv pubblica, ma sicuramente rivedremo presto Vanessa Incontrada in Non dirlo al mio capo 2. La fiction, infatti, dovrebbe andare in onda in primavera. Noi di Gossip e TV vi terremo aggiornati.